Ok, stiamo iniziando, vedo Oh, oh. Ma cos'è questa scureggionaggine qui? Praticamente dovrebbe essere una fattoria di food dove si può costruire un sacco di cose Dove dice, hey benvenuto alla crafting factory Bla uh, bla bla, ci sono un sacco di item che tu puoi utilizzare per, per, per craftare determinate cose C'è addirittura un elicottero che si può craftare mi servono 5 di legno, 10 di chiodi 5 di bulloni e 3 di eliche, che caspita ne so Allora, quindi devo andare un po' in giro a trovarli Ed è fighissimo, perché a me piacciono troppo, uh, diciamo, gli elicotteri Li voglio costruire tutti Infatti, da piccolo volevo costruirne uno veramente Cioè, tipo, pensavo Ma non è che magari posso costruire un elicottero e poi volare? E, e no, purtroppo non si può fare questo duni Dovresti saperlo Però, invece, si può fare su Minecraft E eh, questo è il bello di Minecraft, no? Cioè, nel senso Wow, è bellissimo questo per, per questo motivo qua, Minecraft e eh, ti permette di, so di sognare, come io sto facendo in questo momento Devo solamente trovare un po' di cose Ma dove che si possono trovare le cose? Perché se noi andiamo qua fuori, diciamo, nella fattoria Cioè, fuori dalla fattoria, praticamente ci dovrebbero essere più cose Ma c'è già un elicottero, scusate Allora, prima di tutto, guardate che razza di figata che c'è qua Cioè, nel senso Porta, puzzarda, scurreggiona, maialona Cioè, wow Allora, scusate se vi, se, se vi siete spaventati un attimo Cosa devo fare? Cos'è? Ok, avete capito, dovrebbe essere alle stesse dinamiche... No. Ah! Sono arrabbiato ora! Basta, non voglio più avere niente a che fare con questa gente! Non ti permettere! Ok, adesso... Allora, io sono talmente tanto offeso con te che non ti parlerò mai più, Minecraft! Minecraft! Ricorda le mie parole, non so perché ho fatto così, parole qua, la bocca eh, sai cos'è la bocca D'unis? non mi pare proprio evidentemente Però vabbè, tranquilli, adesso mi ho appena passato, ora sono di nuovo amico con Minecraft e adesso posso continuare a parlare Cos'è che è successo qua? Perché è tipo è volato in cielo Vabbè meglio così infatti Adesso dobbiamo andare in giro Con il mio bellissimo elicottero Cosa prendi, co Allora cosa prendi in giro scusami Devo finire il video per caso Cioè evidentemente è l'unico modo Cioè nel senso scusami è, Adesso sto per finire il video Perché tu mi stai prendendo in giro No scherzo Ovviamente non lo finirei mai E a questo punto E soprattutto non mi sono offeso naturalmente per Oh mio dio Oh mio dio, mio dio mio dio, Dobbiamo stare attenti Perché qua sennò cadiamo e moriamo Allora vediamo un attimo cosa c'è qua Dobbiamo andare a prendere tutte le cose scurregione che ci sono perché, no scherzo, in teoria non dovrebbero essere scurregione. scurreggione allora, Lo spero con tutto il mio cuore Qua magari c'è qualcos'altro, vediamo Allora, c'è un i biscotti, c'è un'ascia che io prendo assolutamente perché ne ho bisogno Ma Proprio guarda, cioè magari posso prendere il legno con l'ascia ovviamente perché qua è tutto di legno quindi possiamo prendere il legno Adesso dobbiamo andare da quest'altra parte e cercare altre cose c'è cioè, del coniglio che è cotto addirittura quindi è perfetto E altro legno che però non mi serve in questo momento questo, Questa fattoria è mia Ok chiaro questa cosa è mia Cioè qua tipo Sono tipo io e il mio dottore eh, cosa ho detto? Io sono il dottore di questa fattoria Cioè nel senso il dottore è pazzo no avete presente Tipo sono uno scienziato che ha costruito Questa fattoria un inventore pazzo Che ha costruito un sacco di cose Pure un elicottero in legno pensate voi che Inventore intelligente che sono Cioè mica caspiti No? Adesso mi metto tipo tutte le cose che io, ovviamente io, me stesso, ho messo, diciamo, in questa fattoria bellissima Che io ovviamente mi ricordo tutto quanto dove c'è, perché l'ho costruita tutta quanta io, ovviamente mi ricordo tutto L'elitra me la prendo, nel caso Bene, questa è la seconda modalità, come vedete da questa parte qua Guardate quante cose bellissime che ci sono Ok, stiamo iniziando, vedo Oh, oh, oh, oh abbiamo fatto go oh. Cosa mi sembra già molto meglio Praticamente... Praticamente dice che dobbiamo fare le mappe Però praticamente questa dovrebbe essere una cosa che Ok, dobbiamo accenderle Dobbiamo accendere tutte le lampade, via, via, via E scusa, come faccio? Nel minor tempo possibile Dobbiamo farlo, quindi dobbiamo essere super veloci Oh, fammi passare, schifoso Dai, per favore, non riesco a passare Devo, devo fare il parkour, forza, saltiamo da questa parte eh, no, eh no, dove devo andare? Da questa parte Ok, perfetto, prendiamo questa mappa invece Poi dopo... Son caduto, non importa Poco importa, perché qua dobbiamo salire Da questa parte così ho detto dobbiamo salire da questa parte così Io mi sto già innervosendo, raga perché Io non ho pazienza per fare queste cose Salta per favore salta Molto bravo ok bene Ok ho capito dove sono le prossime Lampade accendi Questa dopo oh mio dio accendi Quest'altra ok perfetto Adesso dove dobbiamo andare da Quell'altra parte ma come faccio ad arrivare Là sopra so io come fare Sono proprio un genio guardate Sto scherzando sono sarcastico in questo momento Lo so che voi state pensando che non sono un genio, lo so perfettamente di non essere un genio, infatti come si può ben vedere non è che io sia riuscito proprio benissimo a cavarmela in questa dannata situazione schifosa scurreggiona. Però adesso rifacciamo il parkour stavolta bene, scusate se si sentirà un po' la tastiera ma perché col parkour sapete bene come funziona, si sente un sacco la tastiera perché è, è super difficile farlo se non premi bene poi dopo rischi di cadere e non voglio fare la stessa parte per mille volte, quindi io direi di... Cercare di farla nel miglior modo possibile Quindi va bene anche se c'è un po' di rumore Ma qua c'è un problema eh, Perché come faccio io ad andare fin là sopra Cioè stai Stai scherzando vero? Cioè ti prego dimmi che stai scherzando perché io non ne posso Cioè praticamente questa mappa dovrebbe essere giocata con degli amici Ma dato che io sono totalmente solo um... <ride> No vabbè scherzo però insomma Potrei chiamare i miei amici però Dipende cioè nel senso E eh, questo era solamente un test delle mappe, per favore uh, sono stato bravissimo In realtà non so nemmeno come ho fatto Però facciamo finta che l'abbia fatto Perché quella mappa è, cioè perché quella lampada è spenta, raga per, cioè Perché è spenta, ditemi che Ditemi che sta, stiamo scherzando di, di, Vi prego, ditemelo, cioè nel senso Ditemi che non è vero che è spenta Ditemi che è semplicemente Ok Split, ok, io l'ho completata in 2 minuti e 39 Ovviamente si poteva fare molto meglio Però qua possiamo continuare Adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo uh, tipo togliere le bestie, tipo una roba del genere. Quindi a farle fuori praticamente. Ok, facciamo fuori le bestie. Però come faccio a prenderle le bestie? Scusate un attimo. Perché queste mappe sono completamente complicate e difficili. Ok, forza, boom boom boom boom. Guardate che è super complicato, eh. Però bisogna dare giù di proprio spadate un sacco spadate via, via. Ok, perfetto. Uccise queste bestie schifose, scurregione, maialone, malvagie. E quindi dobbiamo andare ad uccidere altre... Eh, che robe, guardate qui quanti cosi che ci sono, mamma mia, oh, questi qua vogliono proprio farci fuori in men che non si dica. Invece andiamo da questa parte e uccidiamo le prossime vesti. dobbiamo proprio ucciderle tutte perché sennò il minigioco non Non basta. Eh. Ok, perfetto, dobbiamo salire di un altro... Ma che caspita è successo? Scusate un attimo. Next room, ok. andare alla prossima room, che praticamente dovrebbe essere la prossima stanza. E come faccio ad andare io? Che non, non ho proprio capito bene come fare ad andare. Non, non, non ho proprio capito bene cosa devo fare, dove devo andare. Eh. Non si sa questa cosa. È un po' un problemino questo. Perché se non riesco a capire dove devo andare, potrebbe essere un... Um... Una cosa un po' complicata perché poi dopo. Ma ma come si fa? Come si, come si dovrebbe fare questa cosa? Non ne ho la preparazione. Ah, da questa parte si deve. Andare. Vedete che alla fine l'ho fatta. Praticamente devo copiare la build. Ok, praticamente se qua. Ok, ho capito. Vedete, praticamente. Um, bisogna fare la stessa cosa identica di qua. Ok, quindi praticamente dice. collect Quindi, prima di tutto, dobbiamo collettare tutte le, le, le lane. Ok, ho capito. E. Uh... Beh, allora, oh, vedete, dobbiamo prendere un sacco di, di, di, di tutte queste lane qua, via, tantissime, tantissime, proprio. ok, perfetto, dopodiché devo andare qua, devo fare questa cosa così, ma è semplice, non è difficile, poi dopo fare, eh, che pizza, ok, faccio così e lo tolgo, ok, perfetto, dopodiché metto la lana qua e metto altre lane qua, perfetto, e dopodiché devo prendere la lana, ma che caspita togli sta roba perché mi si è messa un'altra dopo faccio uh, così oh mio dio così sto perdendo la pazienza eh come al solito dopo tutto lo so lo so e, e... no dai ma cos'è sta roba non è normale ok così giusto e altra lana gialla per favore altra lana gialla forza forza forza altra lana gialla datemi altra lana gialla stupidi ignoranti che non siete altro. grazie mille della lana gialla sono molto bella la lana gialla a me piace molto però è un po' complicato, perché qua ho fatto un sacco di pasticcioni. Ok, no, dovevo... sapete cosa ho sbagliato? Ho sbagliato un pochettino. Ho sbagliato un pochettino, effettivamente. Infatti, adesso devo andare a prendere altra... Sì, però, è eh, un po' una rottura di palle questo minigioco, scusatemi tanto, eh. Non vorrei essere antipatico, però... Effettivamente, se ci pensate, non è che sia questo granché, eh. No, vabbè, scherzo, è anche caruccio, però, insomma, per chi lo sa fare... Hai rotto... Scusate, allora hai rotto ok hai rotto oh bene lo posso finalmente alleluia ce l'ho fatta invece andiamo a sì, devo shoot the targets, praticamente Shoot the targets, ok, praticamente So I'm gonna shoot the targets right now Because, oh my goodness Perché sto parlando così, ragazzi, scusatemi A volte mi parte la cosa strana di parlare in inglese Ma proprio in inglese rotto totalmente Guardate qua, wow, fighissimo Ho shootato gli target, adesso devo prendere anche questo Ok, perfetto Ok, anche questo, così Dai, shoota Veloce però, shoota questo Shoota l'altro Sto so cosa sto dicendo Sembra tipo una roba delle scimmie Ma che caspita Vedete che non si prende Ok Sto sciuttando Mamma, ma Sono bravissimo Sono bravissimo Proprio Bravissimo sono Altro che Avete visto quanto sono bravo Vero Ok passiamo al prossimo Deposita l'item Ok va bene Allora de devo depositare l'item Cosa diamine vuol dire questa cosa? <ride> ehm non, allora, deposita l'item Dammi, dammi Ok, devo depositare un item Ah, ok, un libro Praticamente devo trovare il libro Ho capito Mmm Qua potrebbe diventare una cosa un po' complicata Perché praticamente devo cercare questo libro Devo cercarlo un po' in giro Un po' a destra, un po' a sinistra Un po' a c'è capito un po' dappertutto dove cercare questo libro dopodiché quindi depositarlo è, è un po' complicato però sarebbe davvero figo farlo a, con, con delle persone appunto no. sarebbe molto più bello effettivamente questo minigioco e non lo sapevo se no chiamavo dei miei amici eh, magari ci starebbe scrivetemi se volete che chiamo dei miei amici che fanno il video con me che magari li porto se volete cioè tipo, possiamo fare tipo la gara delle, delle gare Ok, devo trovare un fiore però, perché questo qua mi scambia il libro, va bene Troviamo il fiore, dove lo devo trovare il fiore? Non no, da questa parte magari mm. eh, Ah, ah, ah, vedete lì raga? Allora, da quella parte si possono prendere dei fiori, però come faccio ad andare io fin lì? Eh, è un po' complicata la situazione qua, eh Mmm eh, effettivamente non, non è che io abbia molte idee in questo momento Vabbè, comunque, molto bello devo dire anche la seconda mappa Io direi che però per questo video, um, secondo me potrebbe essere tutto Lasciate like oppure iscrivetevi al canale o attivate la campanellina o fate quel che volete E vi compaiono altri video ci vediamo al prossimo video, ciao!